Sembra veramente di essere tornato, non lo so, in season 5, in season 6 Che goduria, veramente Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporta un creatore Inserite il codice creatore forte Così come lo vedete scritto a schermo Accettate Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ragazzi durante questa partita io stavo cercando di fare la sfida Se trovo una skin Reco nel video finisce Però ragazzi non l'ho trovata Quindi ho deciso di fare un game normale Come i bei vecchi tempi Quindi mi raccomando guardatelo fino alla fine Perché me l'avete chiesto in moltissimi Ok ragazzi ci siamo Siamo a Vipiwood Stavolta ho voluto scegliere una zona molto diversa Io sono abbastanza sicuro Thank you do. Di trovare almeno qualcuno ragazzi Veramente sono abbastanza sicuro È molto molto probabile uh, Questo tizio non si è neanche accorto che io sto qua Va bene GG per te man Ragazzi comunque volevo ricordarvi Che io ogni sera sono in live Intorno alle 8 o alle 9 Sul sito Viola per giocare assieme a Fortnite E tanti, tanti altri giochi Vi ricordo che facciamo squad e Zowar Proprio con voi ragazzi Quindi se volete aggiungervi e giocare con me Vi aspetto Andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirmi Tra l'altro ragazzi Io ero un po' indeciso su quando fare l'orario Quindi facciamo così Ora, in alto a destra è apparso un sondaggio. A che ora preferite le live? Dalle 6 alle 9 o dalle 9 a mezzanotte? Fate conto, ragazzi, di varie cose. Se potete giocare dalle 9 a mezzanotte o magari se ci sono altri streamer che guardate. Quindi fatemelo sapere e sarò felice eventualmente di cambiare l'orario. Ok, gente c'è, eppure è più di uno. Non riesco a capirlo. Mi sento stupido, è un traviscott? Sì, sì, è un traviscottare, un traviscottaro. Almeno pare, eh, ragazzi. No, non è neanche un Scott. C'è qualcuno che sta pescando? <ride> ah, come sono toxic, come sono toxic. Uh, belli. Uh, a parte la mia mira su... Voi vedete le dubbis. Ma c'è qualcun altro? Non mi direi che prende l'elicottero, no, eh? Ignorerò un attimo il loot sulla sinistra, dato che non credo ci sia qualcosa che mi interessi. Mi fa abbastanza schifo. Ok, no, questa è la solita skin. Che hanno molte persone... La mira dei teletabbies si fa sentire, bella per i teletabbies. Fammi cadere, fammi cadere, fammi cadere che noi ci divertiamo. Fammi cadere. No. Molto più scarso di me perché pure io oggi sto giocando proprio come. Mamma mia. Hmm. Questa non è una skin OG. Di certo non è proprio OG. Però comunque non è. Non è, cioè Non è nuovissima, ragazzi Vabbè, comunque cavolo giochi, fra Vabbè, andiamo di agency Facciamoci giusto una capatina veloce E poi andiamo verso la safe a Slurpy. Dovrei avere un po' di tempo In realtà non è che ce l'abbia tanto Dai colori non mi sembra decisamente una skin recon Decisamente no Ma perché io sto incontrando Non sto incontrando tryharder, ragazzi Cioè, sì, sì, sì Questo non ha capito manco su che pianeta sto Fra, ma... ma... Ma non lo so, da quando la gente in pubblica è così scarsa? Io non ho capito. Cioè spero che tu sia scherzo. Ma la smetti! Oh mio dio. Oh, oh oh oh grazie. Uh, un altro tipo. Che col rampino! Mamma mia, Fra ti ho distrutto. No, però questo non si cura. Se ne fugge. Che devo fare? Qua dentro? La sera? Ok. Sei a curare la barca, fra? Potresti smetterla, fra? Ma che noia, dai, volevo vedere che skinneri Vabbè, che noia, guarda, fra. Dai, ma seriamente, ma seriamente Ah, ma come, che che scherrego Questa è giocata quando gioco io. No, no, è vero, io gioco dalla season 1 Questa è season 4, però vabbè Bella, fra, oh, oh, calmi, calmi, calmi Due tizi addosso, no, tre tizi addosso Interessante sta cosa No, oh, ma è un tizio molto più vicino Ciao, fra Ups, man Ragazzi, le zone war mi hanno fatto migliorare Le zone war con i fan mi hanno fatto migliorare, lol un nemico l'ho visto e dovrebbe stare in quella zona lì sopra E sinceramente raggiungerlo Ah, ciao Devo mirare Perché non sto mirando Non è una skin Recon Ma sono tutte all G-skin Questa per esempio era della season 2, non lo so Era comunque una vecchia season, è quella che ho io Che sta a fa? Perché è sceso? Perché sei sceso? Perché sei sceso? Perché? Perché? Perché? Perché sei sceso? Vabbè, io non li capisco, sti tipi, sinceramente Tra lalero, la la, Uno versus uno, uno versus tra la la. Dai, vieni da questo lato, dai Vieni a papà, ah, no, no skin Vai, vai, non ti preoccupare, vai, vai, abbassati, abbassati Guarda, guarda, gigi, gigi. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai No! Mi ha visto? <ride> Tranquilli, raga, non mi ha visto, non mi ha visto <ride> Rip, rip, rip, vabbè Raga passiamo al prossimo game Tra l'altro ragazzi oggi mi va di buttarmi in zone diverse Quindi stiamo andando a corso commercio al row. E volevo comunque ricordarvi raga che tra l'altro Voi se volete seguirmi sui social Mi trovate ovunque raga su tiktok Sul sito viola come ho già detto prima Su instagram quindi raga seguitemi ovunque Così resterete sempre aggiornati su tutti i video E specialmente su tiktok perché pubblico Un, sac un sacco di cose stupide Molto spesso ogni giorno quindi <ride> vi conviene Restare aggiornati Hashtag nato principe cresciuto guerriero Niente armi Uh, chest epica vediamo Ok, tattico lo shotgun Questo è molto interessante Ci penso io a dividervi, no! Non, fa non fatelo, non fatelo, non fatelo Cioè, mo che quello era una skin regono, no? Mannaccia a te, mannaccia Vabbè, ok Che ricordi prendere la cesta qua sopra? Veramente mi sblocca le memorie fare questa cosa, ok Dai, che dopo le zone war, raga, veramente Ma, ma sono diventato tipo il triplo più forte Cioè, io non che prima Tra? Tra? Sto zitto, non lo dico più Mamma mia Ah uh, vabbè Cioè nel senso uh, Ok Bella Fran GG Nice gamer Eh Nice nice proprio Oh C'è tu tizio. zio Vabbè un bot Si vede proprio Si sì, si sì, si vede è perché Siamo calmi Ok un bot a terra Pure questo un bot Sono due bot Ok Ok, Justin another pro, certo, se bot vuoi sicuramente credibile Hey boys, Cowboys in the house Inizio, no? No. Esatto, esatto, esatto Io conosco bene i miei polli Allora dai, devo un attimo vedere come arrivarci però Bella, fra Mo inizia il tipo di, di Fortnite Mo inizia il Fortnite capitolo 2 Certo, certo, sì Ok Ma, vabbè, raga, non ci interessa Shall Voglio vedere se riesco a fare più kill Quindi non ci interessa ancora lootare Il loot ce l'abbiamo Ah, no, sta, sta, ci sta, ci sta Lo vedo da qui che non è una skin Recon È brutto? Sembra brutto Fra, ma non ti sei proprio accorto? Ah, no, è Deadwood. Bella, fra Sì, sì, sì, sì, sì, certo Perché sto? Non capisco perché il mio matchmaking Trova questa gente, sinceramente Non dovrebbe, non dovrebbe decisamente Boh Ok Bravo, edit, guarda Bravo allora, Guarda, se tu ti metti là sotto C'è uno spaz, c'è uno spaz, calmi Oh, fortuto gamer La mira però Ah, c'è un tipo No, fra, fra, fra, fra mi serve l'elicottero Mi serve l'elicottero, stai calmo, è un bot Dai No, non è un bot Ok Non mi fido molto di prendere questo Elicottero sinceramente Quindi cercherò di restare molto basso Facciamo finta che è una zone war Distraiamo il nemico Esatto Facciamomi pushare Facciamomi pushare Pensavo di avere una mitraglietta, invece giustamente ho la minigun. Madonna. Dai. Si è curato, ha troppa vita in a me. Devo farmi questa. Cavolo, questo non era un bot. Questo è uno dei soliti tryharder che mi trovo in partita. Ho paura perché ho poca vita, raga, principalmente per quello Prima io ero one-shotabile anche da un colpo di mitraglietta, capito? Vabbè, ok A parte che non so, ragazzi, quanta gente ci sta arrivando addosso Mi è arrivata pure una cecchinata Ho cominciato a fare incazzare tutta la lobby, praticamente, va bene E nessuno di questi era una fottuta skin recon, tra l'altro Tutta gente senza Ma non se l'era comprata il mondo, sta skin, una vo... Uh, c'è un problema, c'è un serio problema a parte che non riesco più a editare A parte che sono circondato Ciao Ciao ciao ciao ciao Mamma mia Signori devo un attimo farli fightare tra di loro Perché c'è tanta tanta gente Mi sono ritrovato in mezzo di nuovo Che noia Dai Ok Quello era un bot Mamma mia raga che partita Era panico Ho sparato poi ho avuto paura e se n'è andato Se fosse stato un, un bot avrebbe continuato a sparare Vabbè rip Ah no un è bot, un bot È un bot Ok Vabbè Posso fare 17 kill ragazzi in singolo Da quanto non le facevo signori Dai da quanto Certo che queste lobby però è facile Mi sembra veramente di essere tornato Non lo so in season 5 In season 6 Che goduria veramente Ragazzi non sapete da quanto tempo volevo fare una normalissima partita su Fortnite Fightando Le nostre belle kill Easy Signori Mi servono le vostre kill come un tempo smette no, Oh Oh no scherzate Oh no si, si fightano Finisce finisce finisce Uno di loro si elimina No. Ah, è fuggito. No, infame. Ciao, Madonna mia. Pericolosissimo. Dammi tutto quello che hai. Ciao, ciao, ciao. Ah, ragazzi, come cambiano i tempi, eh? Certe volte, però, rimettersi nei vecchi panni fa sempre piacere. E vabbè. E vabbè, è stato un piacere, dude. GG GG, ragazzi, una partita proprio come i bei vecchi tempi.